bis dell'agevolazione in caso di inagibilità dell'immobile acquistato e si prosegue con gli incentivi giovani e donne 2022 con finanziamenti e contributi a fondo perduto per nuove imprese e ancora il modello 730 precompilato proroga in arrivo si rischiano ritardi nella stagione dichiarativa è l'articolo sul sondaggio di informazione fiscale e in chiusura la dichiarazione IVA 2022 dalle ultime novità alle istruzioni con il webinar gratuito del 21 marzo di lunedì prossimo e eh, l'ultima parte della rassegna stampa sarà dedicata alla pagina dell'economia del corriere.it partiamo subito dal decreto covid con l'uscita dallo stato d'emergenza novità su green pass mascherine e obbligo vaccinale fa il punto francesco rodorigo il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto covid e con l'uscita dallo stato di emergenza si va verso un ritorno alla normalità sul posto di lavoro sarà sufficiente il green pass base cade l'obbligo vaccinale per gli over 50 quarantena solo per i positivi e dal primo maggio stop alle mascherine al chiuso vediamo che il nuovo decreto covid approvato ieri 17 marzo dal consiglio dei ministri introduce diverse novità che ci fanno sperare in un vicino ritorno alla normalità il testo fornisce un calendario con il progressivo allentamento delle misure di contenimento del virus con l'uscita dallo stato d'emergenza che è prevista appunto per il 31 marzo 2022. Dal 1 aprile stop al Green Pass all'aperto e all'obbligo vaccinale previsto per gli over 50 sul posto di lavoro. La misura della quarantena sarà obbligatoria solamente per i positivi, mentre chi ha avuto contatti non sarà tenuto all'isolamento e comincerà la quarantena solamente in caso di tampone positivo. Dal 1 maggio poi stop alle mascherine e al Green Pass rafforzato nei luoghi al chiuso quindi questa è un po la tabella di marcia prevista dal nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri ci spostiamo poi su un'altra notizia che riguarda il bonus prima casa bis dell'agevolazione in caso di inagibilità dell'immobile acquistato. Fa il punto Rosi D'Elia. Sul bonus prima casa c'è il bis dell'agevolazione in caso di inagibilità dell'immobile acquistato in precedenza. È la classica eccezione che conferma la regola e lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 1 del 17 marzo 2022. L'accesso ai benefici è previsto per una seconda volta... A particolari condizioni. I dettagli sono all'interno dell'articolo e il documento di prassi è scaricabile dall'apposito box. Continuiamo la carrellata informativa con gli incentivi giovani e donne 2022 con finanziamenti e contributi a fondo perduto per le nuove imprese ci sono nuove risorse da parte del MISE che ammontano a 150 milioni di euro per finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per nuove imprese. I destinatari sono appunto i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le donne di qualunque età. Le nuove domande partiranno dal 24 marzo e fino ad esaurimento fondi come appunto previsto dal decreto direttoriale del 16 marzo scorso. E poi il sondaggio di informazione fiscale, modello 730 2022 precompilato, proroga in arrivo, si rischiano ritardi nella stagione dichiarativa? l'articolo è di Rosi D'Elia ed è appunto il sondaggio di informazione fiscale con la parola alle lettrici e ai lettori. Le risposte dovranno essere indicate nel box dedicato e i commenti via email alla redazione. Il tema è appunto il modello 730 2022 precompilato con la proroga in arrivo, una misura necessaria e senza impatto per i contribuenti o si rischiano ritardi nella stagione dichiarativa? le risposte dovranno essere date con la procedura poc'anzi spiegata l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il webinar gratuito del 21 marzo con la dichiarazione IVA 2022 dalle ultime novità alle istruzioni l'approfondimento è appunto organizzato da Team System e Informazione Fiscale fa il punto Anna Maria D'Andrea nell'articolo sulla dichiarazione IVA 2022 con un focus sulle novità e sulle istruzioni per l'invio telematico dai soggetti obbligati alle sanzioni nel corso dell'evento formativo verranno analizzate punto per punto le regole di eh, riferimento dedichiamo l'ultima parte della rassegna stampa all'economia in particolare attraverso la sezione del Corriere.it che apre con la Cina che farà meno dell'Occidente i grafici che spiegano la nuova autarchia di eh, Pechino nell'articolo di Fabio Savelli e poi Putin conferma Nabiullina alla banca centrale salverà lei la Russia dal default per quanto riguarda l'agricoltura, chiede okay, l'UE a coltivare per un milione di ettari te di terreni in più e poi smart working solo se si sta a casa più del 30% ecco come cambierà l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello di apertura la Cina punta all'autosufficienza dall'Occidente i grafici che spiegano la nuova autarchia di eh, Pechino e appunto di Fabio Savelli riguarda i mercati e la geopolitica in particolare la posizione della Cina che eh, si sta appunto rendendo indipendente dall'Occidente o meglio ha iniziato da tempo